Sei il primo italiano a vincere l'European Act e gli MTV Awards, come ti senti? Come mi sento? Mi sento... hai visto quando ti dicono, oddio, fai 18 anni? Però non ti cambia niente poi alla fine della vita, no? Cioè tu il giorno dopo sei lo stesso di prima. E quindi ti senti l'euforia di questa grande vittoria e come fosse il traguardo poi della maggiore età però stasera arrivai a dormire e te svegli da mattina e... Bello, bello. Senti, ma hai battuto Enrique Iglesias, che era il candidato spagnolo. Ma ho battuto, è un parolone, cioè... sono anni che, che, che, che... da mo' che è Enrique Iglesias. Non e ringrazio chi mi ha votato, Tut, tutti i fan. Prossima tappa, quindi? Secondo a Sanremo? Primo X Factor? primo in Sanremo, agli MTV perché secondo è brutto Ah, è vero <ride> Brutto proprio, cioè meglio terzo, terzo, tre terzo. è il numero perfetto E poi primo agli European Music, MTV Music Awards? No, è ehm, disco, disco da rigenerarsi, da cambiare collaborazioni da... pazzesche che sono in programma dai. Sono in, sono in programma collaborazioni che non vi dirò mai neanche Se... non apro italiano, eh, scusami Quindi. e ora sta eh, l'ueco ci troviamo qui a Madrid proprio qui per le strade di Madrid c'è un palazzo cambia colore. diventerà la mia casa e che dirvi. Grazie per avermi votato e per essere il fiori d'Europa. No, e per, per avermi votato e per, per il Best European Act. Io continuo a osservare questa, questa bellissima città, questo bellissimo palazzo. Grazie. Cambia colore. Adesso è più No, è bella, proprio... una bella soddisfazione, questo disco ci ha dato delle soddisfazioni che sinceramente io non mi aspettavo Le, le esperienze che tu passi sicuramente vanno a cambiare qualcosa di, del, del, del tuo essere Però non le cambiano radicalmente da capire che poi cos'è cambiato E quindi mo fai un po' un disco così pregno di, di, di cose Sono abbastanza tranquillo perché abbiamo messo già da parte tantissime cose che, che sono veramente contento che siano uscite così L'unica ansia che ha il mio pubblico è di stare insieme e ricondividere diciamo, tutto presto. Ciao a tutti, ciao.